Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Rush. Io sono Glacial Sphere e in questo video vediamo che missione ci assegnerà il nostro buon Professor Kukui. Ci siamo appena svegliati nello scorso episodio. Abbiamo affrontato Iridio sulla collina 10 karati. e la nostra squadra è composta da Incineroa, Rowlet, Dickarrock e Pikachu. Vai, parliamo a Professor Kukui. Questo, su, quindi oggi vuole che torniamo all'Ether Paradise. Hanno qualche notizia su Nebbi? Attenzione, effettivamente stavano studiando Nebulino Ovvero il nostro, il nostro Cosmog Per capire di che Pokémon si trattasse E a quanto pare hanno delle nuove informazioni Quindi dobbiamo ritornare alla fondazione Aether Facciamolo subito A saperlo, sarei tornato direttamente in questo episodio alla fondazione Aether Senza tornarci nello, alla fine dello scorso per prendere tipo 0 Perché sì, ricordo che anche alla fine dello scorso episodio abbiamo preso tipo 0 alla Fondazione Eder e un'altra Master Ball. Allora, vai, torniamo alla Fondazione Eder, vediamo un po' cosa vuole. Eccolo qua, Faba, che mi sembra in italiano sia vis, vicio o vissio, non so come venga pronunciato. Ah, quindi hai portato Cosmog. Ho imparato molto su di lui e tristemente devo dire che lo devo tenere per me e prenderlo per sempre. Ora dammelo! Attenzione, Nebby è stato, è stato rubato. E Cosmog. Perfetto, Cosmog se n'è andato. E non ritorna più. Quindi, vediamo se qui dentro c'è qualcuno. Ok, sì, ce l'ho fatta. Sono riuscito a usare Cosmog per evocare un'ultra creatura. Nessuno prima di me ci era riuscito ed è stato fantastico. Glacial sta attaccando mia madre. Vedi se riesce ad aiutarmi a rallentarlo. Ok. Quella medusona sta attaccando Samina con tutti i suoi tentacoloni Ho visto... no, niente, meglio non dirlo Allora, eh, vediamo di catturare questo Nihilego. Lego Ma andiamo... intanto Pikachu Ah, cacchio, avrei potuto provare con una Velox Ball il primo turno, effettivamente Vabbè, ormai è andata così Ok, Veneno Shock, c'è cioè avvelena. No Andiamo di Nuzzle e andiamo a paralizzare Nihilego. Lego Ok, Power Split Va bene, Nuzzle di nuovo Power split ancora, va bene. Iniziamo a provare a catturarlo ora. Allora, andiamo di level ball. Ecco qui. Niente, scappa, però è paralizzato. Andiamo ancora di level ball. E continua a scappare. Dannato Nihilego. O dannata Nihilego. Non ha genere. Tutte le ultra creature non hanno genere oppure solo questa? Scrivetemelo pure nei commenti se lo sapete. Io non ho approfondito molto la le ultra creature in generale. Un po' perché non mi piacevano a livello estetico. E un po' perché non sono mai arrivato alla fine di Ultra Sole e Ultraluna, quindi. Allora Nihilego però devo dire che a livello estetico mi piace. È una delle poche ultra creature che mi piace molto. Intanto però non mi piace il fatto che non entri in questa cavolo di Pokéball. Ok, grazie, perfetto, detto fatto. <ride> ok, Nihilego catturato. Insinerò a un po' di livello. E Pokémon Parassida. Ok, una forma di vita da un altro mondo. Perfetto. Sta scappando, muovetevi. Ragazzi, state indietro, io starò bene. Cercate aiuto! Ah, quindi si è portato via Samina, ok. Lily penso che di sapere dove siano andati, dove possiamo andare per trovare nostra madre. Dobbiamo andare a Pony Island. Prendi Nebulino con te. Potrebbe aiutare. Ok. Quindi lo prendiamo con noi di nuovo? No. Tu cosa vuoi? Cosa dici ora? Ah, l'avete rovinato! Stavo cercando di fare delle ricerche. Ok, stavo cercando di studiarlo. Vabbè, a questo punto torniamo da Woli. E, indovinate un po', rifacciamo la spola andando a casa del professore. Prima curiamoci un attimo Pokémon. Eccoci qui. Ecco qua. Poi andiamo a lasciare giù il nostro Nihilego. Eccolo qui. Ah, numero del Pokédex? Sì, 793. Tipo roccia veleno, non so perché roccia... Comunque 793, quindi 86, 92, 93. Eccolo qui. Piano piano prenderemo anche le altre ultra creature, spero. Ok, quindi andiamo su di qui e ritorniamo, piano piano, alla casa del professore. Vediamo cosa ci dice, perché mi sa che tecnicamente questa giornata non è finita qui. Anzi, dobbiamo andare a Pony Island. Quindi andiamo dal professore. Lily è già passata, o meglio, è già passata e mi ha detto del suo piano. Stiamo andando tutti a Pony Island per incontrarci con lei. Quindi vai alla barca quando sei pronto, vedete? Cioè bisogna tornare alla casa per avere questo dialogo che ci fa poi tornare di nuovo da Wally per andare sulla barca. <ride> cioè, boh, potevano... Studiarsela un pochettino meglio per evitare di farti andare avanti e indietro in continuazione Anche perché, ripeto, da quando ci hanno dato il Rotomdex che ci segue non possiamo usare la bici Quindi siamo pure più lenti Ok, ci siamo Tac, questa volta vogliamo andare al Canyon di Pony E Kuku è già qui Quindi tutti gli altri sono già andati avanti Io rimarrò qui giusto in caso servisse, va bene non si sa bene cosa serva che tu rimanga qui, però. Incontriamo un Akamo O. -Oh. E proviamo a catturarlo. Akamo O. -Oh. Allora, Quick Ball. Questo dovrebbe essere il Pokémon Drago di questa generazione, giusto? Intanto ce lo siamo presi. Akamo O -Oh è stato aggiunto al Pokédex. Schè Pokémon pokemon scaglia ok dragolotta bene allora vediamo un po cosa c'è qui abbiamo uno strumento che è un attacco x bella merda poi tu sei allenatrice? ah no ok, vuole imparare magnet rise no grazie e questo invece è yangmo oh vediamo di catturare yangmo oh allora Quick Ball. No, dannato Yagmo! Oh, è uscito! Um, Brick break dovrebbe fare di pochissimo. Oh, che culo. Allora. Ah no, mi sono confuso con i tipi, ok? Perché pensavo fosse di tipo volante, ma mi ero confuso ovviamente. L Ho visto due minuti fa, anzi due secondi fa, che era di tipo lotta, non volante. Ok, preso anche yangmo Mo, oh. Ah no, questo è solo di tipo drago. Ok. Quindi, sfidiamo questa tipo, Magari mettendo avanti Rowlet, che ha bisogno di essere allenato un pochettino. Hai! Ciao! Ciao, Bella! Allora, Starium. Oh, che culo! Preciso per Rowlet. Leafblade. Az Az, preciso per Roulette, però da parte sua, non da parte mia Allora, mandiamo in campo Pikachu E andiamo di Nazol. Poi Fletch mandiamo Ma in campo Link Rock, allora E andiamo di Rock Tomb Perfetto, poi Shinotic, oddio non ricordo chi è Shinotic, l'ho già incontrato però, ah che è questo tipo qui, um, andiamo di colpo, cerchiamo di andare sulla potenza bruta. Ok, livello 36 per Nicarrock, abbiamo battuto questa tipa, curiamoci un attimo perché siamo stati martoriati male, allora una pozzoncina giusto qui su Incineroar, poi una Full Eal su Litarock e resuscitiamo il nostro roulette a cui poi diamo anche una super pozione. Perfetto, e si va avanti. Altro Pokémon selvatico, vediamo chi salta fuori. Akamo? o oh, l'abbiamo già preso. Fuga. Tu invece cosa vuoi? Guarda questo Pokémon raro che ho appena preso, chi sarà? Mac. questo è il Pokémon raro? Boh, contento lui. Eh, qua però devo cambiare Pokémon e devo andare a mettere un Incineroar in campo. Andiamo poi di Darkest Lariat. No dai non iniziare a fare minimizzatore per favore Sei una merda se lo fai Ok E Rolex a livello 34 Poi magneton Interessante Lasciamo in campo Il nostro bel Insinero ora andiamo di Firefang Super efficace purtroppo ha vigore Però viene bruciato da Firefang Che è una mossa buggata di questo gioco ve lo ricordo che applica sempre lo status al 100% Rowlet non si può evolvere purtroppo vai prendiamo questo strumento che è un Dragonium Z, niente male poi già che ci siamo, una super pozioncina su Incineroar e si va avanti altro Pokémon selvatico, vediamo chi salta fuori di nuovo Akamo O. -Oh. fuga, non possiamo fuggire Fuga, ok però possiamo farlo eh, Direi di cambiare Pokémon davanti Mettere un bel Rikarok così possiamo magari fuggire in maniera un po' più agevole Da Pokémon selvatici che incontriamo E qui abbiamo un avventuriero Ho già visto... Hai già visto dei ragazzini girarsi da queste parti? Sì, dovrebbero essere i nostri compagni, caro Zachari. Che vanno nel campo Archeops Wow Beh, allora noi andremo di Rock Tomb Super efficace, e addio Ok, poi Krenidos. Hmm. Cambio Pokémon e mandiamo Roblet. Poi usiamo Leaf Blade. Perfetto. E abbiamo battuto anche Zaccarie. Ci stiamo avvicinando un po' al momento in cui usare Rowlet inizia ad essere difficile. Eh? Un altro Young Fuga. Oh. Uga. Bring a Charge bug here sometime. It might cause something special to happen. Questo ci ha appena detto che Charge bug si evolverà qui in volta. Allora, super pozione. Quindi avete già vi avete intuito qual è la zona per farlo evolvere. Allora, quello avrà Pokémon di tipo Lotta. E noi abbiamo incontrato un altro Akamo. Oh. Allora, Bag. Andiamo a... No, scusate, non Bag, ma Pokémon. Andiamo a prendere il nostro roulette. e mettiamolo davanti. Ecco fatto. Finalmente sei venuto. Ma cosa vuoi? Ma scusa. Earl. My name is Earl, eh? proprio lui. Peccato che non abbiano mai finito con la serie. Allora, Leaf Blade... Su Polivrat e Leafblade di nuovo Dai rolet. It. it is done Va bene Qui troviamo un bel Max Revive Poi possiamo scendere di qui eh, Sono vicino a mettere un Repellente Perché mi sto rompendo le balle eh, Tirare una Velox Ball Giusto per catturare un altro di questi Che dovrebbe evolversi ancora in teoria no? Akamo dovrebbe evolversi un'altra volta. Quindi io me ne prendo un altro per sicurezza, poi al massimo lo faccio salire di livello. Ecco fatto. Per avere anche la sua evoluzione. No, non voglio dargli il soprannome. Allora bag. Fatemi dare una pozioncina al nostro roulette, poi fatemelo mettere dietro e fatemi mettere un bel repellente. Ecco fatto. Ed ora siamo liberi di girovagare un po' come vogliamo. Allora, qui abbiamo un'altra allenatrice, sì. Sta in quella cosa. Cosa vuole fare esattamente questa ragazzina? Ah, ok, vuole dipingerci. Ma nel campo Wish micot? Ok, interessante. Uh, io andrò di Trash. Ecco, quando serve la potenza bruta, Trash è perfetto. Poi qui sopra abbiamo un altro allenatore Siamo qui per un po' di divertimento mm -hmm. Occhiorino, occhiorino Allora, Harry manda in capo Torqualla Dovrebbe essere tipo fuoco e basta Ha messo pure la siccità, quindi una bella Rock Tom dovrebbe fargli parecchio male Lui si protegge, va bene Rock Tom di nuovo Lava Plume No, ci ha bruciati, che merda eh, andiamo ancora di Rock Tomb Ecco fatto Poi Arcanine hm. Lasciamo in campo Ricanrock Rock Ok è eh, che cacchio però No guarda cambia un Pokémon Ma andiamo in campo Pikachu godo <ride> e andiamo di tuono pugno perfetto l'Icarock sale a livello 37 vorrebbe imparare il Viso truce, ma no grazie sconfitto ancora e eh, mi spiace caro qui troviamo un PP Max e andiamo poi a curare il nostro l'Icarock eccolo qui una super pozione anche se la prende tutta. E proseguiamo. Allora di qua abbiamo un altro allenatore, sì. Questo posto ha un campo magnetico, ci dice. Perfetto. Quindi se volete evolvere Magneson o No Spass, Improbopass, ecco, venite qui. Allora andiamo di Break Break su questo Pokémon. È vero che adesso è di tipo Folletto. Mannaggia lui. Chi è che mi tira dentro? Pikachu. E ti è andata male. L'hai voluto tu L'hai voluto proprio tu Poi Golem Sì ma andiamo in campo Rowlet Sperando che Golem Non sia abbastanza veloce da attaccare prima di noi Ma non credo sinceramente Golem è uno dei Pokémon più lenti del mondo Però questo qua è quello di Alola Ok è comunque super efficace Andiamo ancora Allora ah, ritira. Attenzione la strategia della CPU per mandare in campo Cloyster e prendersi un Leaf Blade in faccia. Um, poi io userei Sucker Punch. Ah cacchio, ho usato una mossa di priorità anche a lui, infame. Ma um, hm, andiamo in campo Roar. E andiamo di Darkest Lariat. Poi Golem, lasciamo in campo Roar. E usiamo Grecia invece. Perfetto, abbiamo sconfitto Eric. Possiamo prenderci questo strumento che è un revive, esattamente quello che utilizzeremo per resuscitare il nostro caro ehm, Rowlet. Eccolo qui. Super pozione. E possiamo proseguire. Allora. Affrontiamo questa, showdown time Ci sono un botto di allenatori in questa parte Che va nel campo Lilligant Noi con Lika rock ce la rischiamo e andiamo di trash Ok, ho detto, ce la rischiamo perché se fosse stato più veloce lei e ci avesse attaccato saremmo morti male Noi continuiamo ad andare di colpo Troppo forte come mossa Soprattutto a livello 30 quindi ci prendiamo anche questa. Oh, MT126 Liquidation. E un altro strumento qui, Proteina. Andiamo poi ad affrontare questi due in una lotta in doppio. Vai. Così completiamo al 100% questa parte. Kent e Amy. Bello Nightingale di Alola. Bellissimo. Beh, è bello perché Nightingale di base è bello. L'hanno semplicemente ricolorato. Però è molto figo. Allora, andiamo di break-break su. Nights di Alola e Brick Break su Nights di Alola. Doppio focus. Ecco fatto. Entrambi salgono di livello, poi di nuovo Brick Break e Brick Break, doppio focus anche lì. Tra l'altro pensavo fosse super efficace su Nights di Alola. Non è di tipo ghiaccio. Boh. Ora possiamo finalmente entrare nella caverna. Allora, curiamoci un attimo l'Icarock, ecco fatto, entriamo. Già che ci siamo, tiriamo anche un save, dato che è passato parecchio tempo. Non vorrei che poi qualcosa si buggasse. E siamo nella caverna, nell'Altar of the Sunne, Altare del Sole magari. Qui possiamo parlare con loro? No, sono stati tipo intrappolati nelle rocce. Ok, qui otteniamo il Pikachu Nium Z, va bene. E lì c'è Solgaleo, attenzione! Tu cosa dici? Neb Nebulino si è evoluto ancora. Eh, può portarci dove si trova nostra madre. Se questo Pokémon può portarci dove abbiamo bisogno di andare, io dico che dobbiamo farlo, ok? Va bene ragazzi, si va, si va con Solgaleo. Intanto abbiamo ottenuto un Solgaleo in Z. E Nebbi vuole che voi siate preparati. Quando siete pronti, parlateli di nuovo, sì, sono pronto, vai, andiamo andare nello spazio nell'ultraspazio adesso si chiami così nell'ultramondo va bene nello spazio ultra profondo ok siamo nell'ultra nell'ultravarco e lì abbiamo Nihidego che controlla Samina dovremmo affrontarla probabilmente usiamo il che è un po' quello un po' più eh, versatile dato che non so con chi inizi lei e affrontiamola Glacial Corri finché puoi. Ha preso il controllo di me e dei miei Pokémon. Oh no, è troppo tardi. E niente, è andata così. Rip Ash, Rip Pikachu. E combattiamo contro il presidente della fondazione Eder, Lusamin. O meglio, Samina. Ok, Cliffable contro Incineroar non ci è andata molto bene. Uh, andiamo di Firefang. Ha fallito addirittura. Ok, iniziamo a bruciarlo Poi cambiamo Pokémon E mandiamo in campo Pikachu Che Fable è un po' tosto da affrontare Perché se non sbaglio è di tipo Folletto, no? Dovrebbe essere di tipo, di tipo Folletto anche Perché altrimenti gli avrebbero usato Breccia in faccia Però se non sbaglio gli hanno aggiunto tipo Folletto Allora, Lilligant Contro Lilligant invece in Sine Roar è tutto tua Ah, avrei potuto mandare Rowlet, effettivamente, per fargli prendere un po' di punti esperienza, eh. era l'ideale. Profumino, va bene. Ma Fire Fang non attacca più, ma che è? Petrodanza. Ok, Fire Fang, grazie. Perfetto, livello 38 per Insignorola. Poi Milotic si sì, cambia un Pokémon e contro Milotic manderò Rowlet. Vediamo se Rowlet riesce a reggere una lotta, una sfida contro Milotic. Eh? Per me no, per me Milotic conosce un attacco di tipo ghiaccio e dura la one shot, vediamo, eh. Aquatail, Tail, fortunatamente usa Aqua Tail. Noi rispondiamo con Leaf Blade che gli toglie ben metà vita. Lei continua con Aqua Tail. Ottimo allora. Rowlet si porta a casa questa vittoria. Questi succosi punti esperienza che saranno tanti. Infatti. Poi Absol, tipo buio. Quindi mandiamo in campo Licarroch, e useremo Brick Brack, perfetto, e infine Miss Majus. Hmm, il senero Roar è tutta tua, sempre che tu riesca ad attaccare per primo, cosa di cui dubito. E sapete cosa, per essere sicuri andiamo a curarci. Allora, iperpozione Su Incineroar Thunderbolt Va bene, è avuto molto culo Andiamo di full restore No, anzi, solo full heal Su Incineroar Altro Thunderbolt, va benissimo E andiamo di Darkest Lariat Super efficace e addio Miss Magius poi Salazzol tipo veleno. Eh, il tipo veleno con cosa lo fottiamo? Con l'Icaroc. Eccola qua l'evoluzione di Salandit. E andiamo di Trash. Perfetto, dica Rockstar a livello 39 e abbiamo sconfitto la Presidente della Fondazione Eder, Samina. No Rowlet non ti può volvere, anche se ha fatto una bella battaglia. Ce l'hai fatta, sei riuscito a portarmi via. Ora andiamo via di qui, velocemente. Gracia l'hai salvata, grazie. Oh, per fortuna si è tornato indietro. Sono al sicuro ora ragazzi, andiamo tutti quanti a casa. Ok, e veniamo rispediti a casa. Bel lavoro Glacial, ho sentito che tutti sono al sicuro ora. Sì, però, ora, sapete cosa possiamo fare? Possiamo tornare esattamente al vast pony canyon, quindi non voglio mettere un altro repellente. Ma dobbiamo tornarci perché tecnicamente possiamo prendere solo il galeo. Esattamente ed è un po' di nuovo una cosa brutta il fatto che ci facciano fare avanti e indietro a caso eh, Per andarlo a riprendere però noi ci torniamo quindi vai Va Spani Canyon, tanto non dobbiamo affrontare nessun allenatore Metterò un, un repellente qui immediatamente Così non perdiamo troppo tempo Ecco qua, Max Repel e torniamo immediatamente nella grotta dove potremo prendere Solgaleo. Eccoci qui, sì! No, non voglio dare il soprannome, ecco qua, finalmente abbiamo anche il nostro Solgaleo e a questo punto possiamo tornare. Al centro Pokémon, dove possiamo metterci le squadre Allora, so che Ash ha in squadra solamente per poco Solgaleo. E so anche che è un leggendario. Però so anche che Ash non arriva nemmeno a 6 Pokémon ad arola In squadra fissi. Quindi noi ci terremo Solgaleo. E sti cazzi. Altrimenti tocca andare in giro sempre con 4 Pokémon. O 4-5. Cioè. Su so via, va bene tutto però. Allora. Lasciamo giù il nostro Yangmo O782. Quindi vai qui. Poi il nostro Akamo O. Eccolo qua. Poi il doppione che avevamo preso. Mettiamolo qui. E Solgaleo. Diamogli un'occhiata. Tipo psico acciaio. Va bene. Ehm. Diamogli un po' un'occhiata, è buono sia in attacco fisico che in attacco speciale, ok, è un Pokémon relativamente equilibrato, fa un po' cagare in difesa speciale e anche in velocità, però la velocità effettivamente gli è diminuita dalla natura. Allora, Iron Head, Metal Sound, Zen and Bat e Flash Cannon. Ditemi nei commenti se Solgaleo sia un Pokémon fisico oppure speciale, oppure entrambi, io per adesso me lo metto in squadra. E toccherà anche iniziare ad allenarlo, perché è a livello un po' bassino, 30 eh. Intanto però noi lo prendiamo. Ecco qua, il repellente svanito, non ne voglio mettere un altro. E a questo punto torniamo a casa del professore, dove possiamo, potremo andare a dormire e concludere questa lunga giornata. Dove ci siamo anche presi il leggendario di questa generazione, che è insieme a Lunala appunto è il leggendario principale. Eccoci qui.